Tutto è nato da una frase che aveva detto un mio carissimo amico della Banca Popolare di Milano no? che valgono più, vale più un'occhiata che 100 ho sentito dire no? perché comunque quando tu senti parlare di un paese e tutto quanto la cosa è migliore è andare a vedere e come dicevo la, la prima impressione del Marocco non è stata bella per me cioè, io sono tornato a casa veramente con, dicendo io non torno più là cioè proprio un paese disordinato, poi Casablanca poi non è neanche una bellissima città dal punto di vista dell'Ordine poi però ho notato, cioè, in, uh, in contraltare a questo aspetto diciamo, un po' negativo, no, della cosa, ho notato invece che comunque tutti quelli con cui ero andato a parlare mi avevano ascoltato, cosa che non è, non è automatica qua in Italia, cioè, quando tu prendi un appuntamento allora già fai fatica a prenderlo e molte volte arrivi e proprio noti che la persona ti ascolta ma non ti ascolta. E allora incuriosito da questo aspetto, diciamo, di comunque una, una persona, di una serie di persone che volevano conoscere, volevano comunque capire come la pensavi, perché avevano fame, voglio dire, di conoscenza, di, di relazione, tutto quanto, so, ho ripreso e sono ritornato. E da lì, questa è la dodicesima volta che torno, e eh, alla fine, voglio dire, il, dal punto di vista business, con il nostro contratto di rete Iride, stiamo andando avanti, io per quanto riguarda le mie aziende e le altre aziende per quanto riguarda le loro attività ma la cosa fondamentale è proprio il discorso di relazione, creare comunque un rapporto con le persone che sono in un'altra nazione, creare un rapporto con le persone che sono in un'altra nazione, cosa, cosa implica? Uno, una continuità, perché non è che puoi andarci lì una volta ogni sei mesi, perché sennò perdi, perdi comunque quello che sono proprio il rapporto e di conseguenza mi sono segnato in agenda, io quattro giorni al mese, a casa blanca e prendo. E questo ormai è diventato un must, anche se magari non ho delle cose particolari da fare. Ma comunque vado, trovo, chiacchiero, parlo, tutto quanto. E questa è la prima cosa. Oltre alla continuità, la relazione è stessa, cioè, dunque, comunque creare un rapporto con la persona che hai di fronte affinché ti conosca e capisca come la pensi, come operi, come, come, come vuoi agire, come vuoi comunque trasmettere il tuo know terza cosa importante non farlo da solo ma farlo con, con, con chi ti ospita perché tu sei comunque ospite di un paese arrivare lì e dire ah faccio tutto io faccio qui faccio là comunque non è un anche se sei capace non è un, un bel ingresso è bello comunque dire insieme a te vorrei fare un percorso di un determinato tipo magari anche insieme a te in minoranza cioè non, non necessariamente in maggioranza in minoranza mi metto lì a fianco a te perché sei tu che conosci il mercato sei tu che conosci la nazione se tu che conosci tutti i rapporti, io mi metto lì con te, ti do il mio valore aggiunto e cresciamo assieme. Ecco e da lì è nato per esempio questo bellissimo rapporto con questo editore, che eh, siamo arrivati proprio al punto di, di andare anche in vacanza assieme a tre giorni con le mogli. No? E la cosa bella era proprio quella di, eh, pur essendo paesi diversi, comunque le affinità sono tantissime, eh, siamo molto vicini in tantissime cose. E il, il continuare a frequentare questo paese ti porta sì a conoscerlo meglio, ma tu stesso ti adatti al, al, al modus operandi, al, a come muoversi, a come relazionarsi, a come prendere un taxi o dove andare a pranzo a mezzogiorno, proprio perché entri proprio nella vita quotidiana e da lì allora solo capendo quello riesci poi a portare avanti quel business. Perché sennò no, rimane comunque una, un qualcosa che è ancora freddo e che crea comunque quel, quel rapporto eh, non meccanico, crea un rapporto meccanico che non è un rapporto fiduciario, è un rapporto meccanico che però può, può sempre rompersi il primo ingranaggio che si spezza o qualcosa. Mentre se tu crei prima un rapporto fiduciario, poi il meccanico lo risolvi anche velocemente. Il tratto di rete è proprio stato una piccola e medio imprese che avevano voglia di fare qualcosa di diverso, eh, erano stanche ovviamente della situazione, delle difficoltà italiane e hanno scelto il Marocco come realtà proprio perché volevano un paese vicino, perché qua la Cina è troppo lontana, è vero, eh, ma volevano un paese anche diciamo che si, vicino non solo dal punto di vista fisico ma abbastanza vicino anche dal punto di vista culturale. Allora abbiamo scelto il Marocco, e lì, in base poi alle nostre gite, perché poi le gite sono importanti, cioè queste, queste, queste visite diciamo, di business ma anche proprio di conoscenza del territorio, abbiamo sempre di più capito che abbiamo fatto la scelta giusta. Poi questi imprenditori, che adesso siamo, siamo partiti in 5, adesso siamo in 28, voglio dire, comunque non siamo pochi, hanno comunque tutta la possibilità di fare uno start-up iniziale eh, già pronto perché noi abbiamo l'ufficio dunque tu, voglio dire, hai un ufficio a Casablanca dunque se tu vuoi, vuoi ricevere un potenziale cliente o un potenziale fornitore lo ricevi nel tuo ufficio dunque non è che lo ricevi in un bar o cose del genere hai una persona a tua disposizione marocchina che parla le tre lingue che comunque ti accompagna ti prende gli appuntamenti ti, ti fa la selezione ti dice questa azienda mh, sì, meglio no, meglio un'altra cioè, dunque ti fa uno, una, una scrematura iniziale abbiamo un nostro commercialista che se vuoi fare una società te la fa e abbiamo già gli standard di costo e tutto quanto. Abbiamo un notaio, abbiamo la convenzione con la banca, dunque se apri il conto in due secondi l'hai aperto e abbiamo già tutte le convenzioni, sia la banca popolare qui a Milano, sia la banca popolare a Casablanca. <coughs> abbiamo con la, la convenzione con la fondazione della creazione di imprese, dunque ti dà una mano nel capire se il tuo business è buono. Tu devi solo vendere il tuo prodotto. Non hai problemi burocratici, non hai problemi di nessun tipo, perché comunque è tutto già pronto. Anzi, abbiamo anche costituito una società di servizi, perché se tu, eh, che fai antifurti, vuoi vendere il primo antifurto, è inutile che ti apri la società. Passa da quella, comincia a venderle con quella, poi se il business va, ti apre la tua società. Dunque, è tutto pronto è, è solo eh, demandato a te la tua capacità professionale, imprenditoriale. Dopodiché tutto il resto è già pronto, è già lì per te, pronto, poi noi abbiamo fatto le cose in grandi, siamo al Twin, Twin Center comunque voglio dire abbiamo un ufficio eh, al sedicesimo piano con vista su Casablanca e tutto quanto ma anche questa è stata una scelta non per fare i gradassi per dire no noi investiamo, siamo qui cioè non, non è che ti, ti troviamo in un bar, facciamo il business e poi scappiamo, no, siamo qui abbiamo preso un ufficio, siamo qui nella zona principale di, di Casablanca e siamo qui per fare affari con